Legosimo non si ferma, non si può fermare La nostra redazione è restativa anche in tempo di quarantena Anche noi continuiamo a vederti, a confrontarci E crescere insieme, perché noi vogliamo fare scuola Qualche anno fa siamo partiti con il lancio di un giornale online Siamo diventati esperti nelle interviste Abbiamo organizzato e curato eventi che hanno riguardato il nostro liceo Abbiamo registrato la realtà e giocato con la fantasia. Abbiamo incontrato persone vere. E abbiamo inventato personaggi verosimili. Da qualche tempo siamo diventati anche degli speaker radiofonici. Con la nostra Radio Le Cosimo. Ora siamo tutti a casa, ma non ci torniamo. Continueremo a pubblicare articoli sul nostro sito. Podcast sui nostri canali radio. Tanti contenuti sulle nostre pagine social. Stay tuned! Vogliamo sentirci ancora un minuto. E vogliamo guardare avanti. Per questo motivo vogliamo che anche i nostri lettori ed ascoltatori siano protagonisti su lesimo.it. Come state passando la vostra quarantena? State riscoprendo voi stessi. E la bellezza o tristezza dello state da soli? Sentite la mancanza dei vostri compagni? Non volete dire loro quello che non avete mai detto? Inviateci riflessioni, opinioni. E i frutti della vostra creatività. I vostri racconti, le vostre poesie. Meme, video, foto, vignette, pensieri. Nei direct Instagram di lecosimo.it o su redazione che ho c'è la Noi ci siamo e vogliamo che ci sia anche tu. Noi ci siamo e vogliamo che ci sia anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu. Anche tu